Ciao a tutti qui Devo Pippo Oggi è una giornata molto molto particolare Perché come avete visto nel titolo del video Ebbene sì, è successo Cioè più che successo eh, succederà Però quando lo vedete voi è già successo quindi succederà E me lo dico mentre il giallo è già stato fatto Quindi e <ride> sì, ebbene sì ho deciso di fare il trapianto dei capelli semplicemente per una questione mia personale. Abbiamo meditato sull'anno 2023, di cosa ci può portare e in questo anno 2023 mi ha portato a fare questo cambiamento. Quindi eh, io in questo video mh, vi farò vedere eh, il mio viaggio, tutto il mio percorso per arrivare a fare questo trapianto. Io verrò sicuramente rasato a zero quindi per un periodo i miei contenuti sarò con io con tutto un pulcino pio che sembrò, sembrerò un pulcino spennacchiato ma semplicemente perché non potrò mettere più capelli, non potrò più per i, per i primi mesi non potrò tagliarli ovviamente perché devono comunque eh, attecchire, <ride> attecchire e allora <ride> e quindi questo sarà eh, un periodo in cui mi vedrete in questa maniera quindi io ho deciso di, di mostrarvelo, ho deciso di fare questo video dimostrativo che comunque non c'entra niente con il canale però visto che il canale riguarda la mia persona quindi quello che sono io è giusto che vi spiega il motivo per cui l'ho fatto o il, il motivo per cui eh, in, questo, in questo periodo sono stato un po' più assente quindi mi raccomando, seguitemi, continuate il video e vedrete tutto il percorso perché domani mattina io avrò l'aereo e partirò per Istanbul. Quindi ci vediamo domani, ci vediamo all'aeroporto e buona visione. Buongiorno, e mattina, molto presto. E così arriviamo alla stazione dell'autobus di Torino dove ci aspetterà un bel viaggetto. E, beh, una dormitina ci stata c'è stata perché svegliandoci si presto, eh, c'erano le 6, 5 gradi eh, ci voleva. Ma subito ci ritroviamo a mangiare una buona colazione. Perché in Turchia non sappiamo come sarebbe andato a finire. Quindi eh, ci ritroviamo subito al gate di Istanbul, pronti per la partenza e quindi dopo una capatina veloce verso l'aereo eccoci che scegliamo il primo film perché a breve l'aereo sarebbe partito e quindi nella partenza molto burrascosa perché comunque era tutto nuvoloso che bello che si vedevano le montagne era un panorama eccezionale ma ci ritroviamo subito in mezzo alle nuvole queste nuvole dove mi hanno fatto un po' paura vedete come le ali sbattevano mamma mia però sopra, dopo aver sorpassato le prime nuvole, era tutto bello, con il sole, finalmente. Ed ecco che arriva il pranzo. Dopo una veloce mangiata, subito ci ritroviamo vicino a Istanbul. Infatti a breve ci sarà l'atterraggio. Era molto interessante il, il cielo, perché era molto caldo. Ma via subito, dopo l'atterraggio, scendiamo andando a prendere il nostro primo bagaglio e subito ci ritroviamo con un micro bus che ci è venuto a prendere un taxi personale che ci avrebbe portato all'hotel all paesaggio davvero suggestivo con, queste, con questo diciamo ambiente un po' particolare la Turchia con un sole bello rosso c'erano 18 gradi si stava molto bene finalmente ed eccoci che già arrivati all'hotel un hotel molto interessante, molto bello, ma c'era il letto che era molto invitante. Quindi la prima cosa che ho pensato di fare. Proviamo questo letto che volevo vedere se era prova di bomba, molto interessante. Adesso che ci siamo ristorati ho fatto anche una bella doccia eh, rigenerativa voglio andare a mangiare il Kepap turco perché andiamo a mangiare il Kepap turco e sono molto curioso quindi seguitemi e andiamo a vedere cosa ci offre questa città Istanbul quindi usciamo subito e ci troviamo alle moschee mm, molto bello È una città davvero davvero interessante qui era dove alloggiavo in questo hotel mi ritrovo in un che va a Baro, dove ho preso il più grande che potevo trovare con patatine e tutto. E dopo aver ascoltato la preghiera, il richiamo alla preghiera, ci hanno portato il tè. E ero molto curioso di assaggiare questo tè turco. Si chiama proprio così Turkish Tea Quindi volevo assaggiare e subito ho scoperto che era un semplice tè come il tè delle bustine che abbiamo anche noi Una breve escursione verso la Viuzza, le viuzze di, di Istanbul Molto interessante, c'erano anche tanti dolci, tante cose da mangiare e Abbiamo visto anche cozze marinate, erano in tutti gli angoli anche lo street food era interessante, eh, lì facevano del pesce, era molto curioso ma io dopo aver mangiato tutto quel kebab ero già strapieno. Ci addentriamo ancora di più e scopriamo tutte queste vie, anche perché sarebbe stato difficile farlo il giorno dopo perché avrei avuto l'operazione. Quindi ci avviamo verso l'hotel e ci vediamo domani buongiorno oggi è il gran giorno e andiamo a fare questa operazione perché vi devo di qua in realtà è come se fosse ancora notte perché qui come vedete è ancora notte ma è mattina davvero presto quindi mi verranno a prendere alle 8 sono quasi le 8 e infatti ci stiamo preparando per questo eh, viaggetto in questa esperienza dai seguitemi vediamo cosa riesco a riprendere eh, perché comunque sarà un intervento eh. vediamo poi magari voi tra due secondi vedete che è già stato fatto invece sarà <ride> sarà un processo molto molto lungo comunque ci rivedremo quindi vediamo cosa succederà ecco che subito mi hanno chiamato al telefono la reception mi hanno detto il taxi è pronto mi hanno preso e portato direttamente alla clinica un taxi particolare loro giocano molto sul, sui giochi di luce tutti i taxi erano fatti in questa maniera e qui siamo arrivati alla clinica la clinica molto pulita molto molto bella eh, con della gente molto professionale un batter d'occhio mi ritrovo con. <ride> Un, una siringa pronta per iniziare con l'anestesia molto strano è stato la rasatura perché mi hanno segnato la parte frontale dove venivano applicati i bulbi e dopo una breve rasata ci ritroviamo con la boccia scoperta e quindi sembriamo una saponetta ma vabbè e dopo aver fatto il ritiro dei bulbi nella parte posteriore, inizia il vero e proprio eh, il trapianto, il, la vera e propria operazione. Questo purtroppo non ho potuto farlo vedere, perché purtroppo no, perché non è un bel vedere. Quindi eh, in quel momento sono stato 11 ore sotto diciamo, le mani del, di questi professionisti che sono stati molto molto... Eh, premurosi e eh, sono stato molto contento alla fine poi la sera mi hanno riportato in hotel e eh, non ho potuto fare subito il video perché comunque ero in uno stato eh, che non era il massimo quindi eh, vi lascio ai commenti conclusivi del giorno dopo eccoci qua siamo appena tornati ma appena diciamo che eh, sono tornato ieri sera da finita l'operazione eh, tengo a precisare che è andato tutto bene, tutto secondo i piani infatti anche adesso sto bene adesso sono eh, le due più o meno del pomeriggio sono stato tutta la mattina sdraiato ho cercato anche poi verso fine mattinata di alzarmi e andare a fare colazione con la testa così com'è non vi faccio vedere, ve la obliterò un po' perché se no, non posso <ride> mettere il video su YouTube, rimarreste troppo scandalizzati. Oh, sono stato molto contento dell'operazione. Non è una passeggiata, eh, sicuramente eh, non, è, non dico che sia invasiva come operazione, ma è tutto il processo, tutto il processo di anestesia, tutto il processo di prendere i bulbi dalla zona donatrice, e reimpiantarli. ci ho messo 11 ore, quei bulbi che mi saranno, sono stati innestati ricresceranno dei capelli forti, dei capelli che non andranno a cadere, comunque sono molto competenti, sono stati molto bravi anche il medico, il dottore è stato sempre vicino, mi ha rassicurato e addirittura mi ha portato lui in hotel alle 8 di sera, io sono entrato alle 8 del mattino e alle 8 di sera eh, mi ha riportato stato molto premuroso, sono stato molto contento, è una be bella esperienza, nel senso anche se adesso comunque fra entro due o tre mesi sarò con la testa che sono, però mi si accetterà anche così. Nei prossimi, nei prossimi video comunque torneremo piano piano a fare eh, alla normalità, piano piano a riportare contenuti tecnologici, quindi rimanete sempre sintonizzati, mi raccomando, e nel frattempo vi aggiornerò con, questa, con questo trapianto come sta andando, quindi se volete potete seguirmi su TikTok, che anche lì posterò i vari sviluppi del, del trapianto, e che dire, seguitemi, eh, mi raccomando iscrivete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ci vediamo alla prossima dai rimanete sintonizzati, ciao!